noi si vive contemporaneamente in una carta che è di giorno e in una carta che è di notte, in cose che capiamo benissimo di noi stessi e della vita che facciamo e in altre di cui non capiamo assolutamente niente, che magari neanche ci rendiamo conto che esistono. Anche mentre stiamo nelle nostre giornate e crediamo di essere ben attivi, svegli, presenti, in realtà la maggior parte di quello che ci accade intorno non lo notiamo. O lo notiamo e passa in sordina, in secondo piano. Vi sarà capitato un sacco di volte che vi dicessero ma quella persona con cui hai lavorato tutto il giorno, che belli occhi verdi che ha! Ah, ce cioè, aveva gli occhi verdi? Piuttosto che magari questo vi capita di più di viverlo. Sono stata dal parrucchiere e il figlio, il marito, il fidanzato, il capo, il papà, il nonno, se ne accorgono. Ora, a me non capita tanto spesso, però magari a voi capita. Allora, noi si vive continuamente in due realtà di giorno e di notte, tantissime cose di cui ci rendiamo conto, e le vediamo benissimo con la chiarezza del falco dall'alto e tante altre sono completamente misteriose, sono immerse nelle tenebre e ci dobbiamo entrare in contatto non conoscendole con altri sensi, con altri corpi, con altre parti di noi e poi c'è il ponte che noi quotidianamente proviamo a tirare tra il giorno e la notte Non ci proviamo da soli, per fortuna, ci aiutano i nostri angeli, le nostre guide, i nostri familiari, i nostri amori, i nostri maestri, i nostri insegnanti, ci aiuta la vita, non lo dobbiamo fare da soli, per fortuna. Fatto sta che è particolarmente difficile tracciare questo ponte. Fatto sta, e questo mi era evidente durante la ginnastica, che questo ponte è parecchio ondulato, non è dritto. È bello, sicuramente, è pieno di fascino, è artistico, ma sicuramente non è dritto. Non è di facile percorrenza. Questa è una cosa che magari avrò già detto in altre circostanze, ma non mi stanco mai di ripeterla. Se vado a cercare uno stato di consapevolezza differente da quello che ho, se voglio risvegliarmi rispetto a come sto nella vita ora, se voglio acquisire conoscenza, se voglio andare a ricercare un ricordo, non può essere un'attività che svolgo nel tempo libero. Oggi che faccio? Una partita paddle? No dai, un momento di consapevolezza. Non funziona così funziona se diventa l'elemento centrale di quello che faccio, se diventa una delle cose che mi stanno veramente tanto a cuore, di cui non posso fare a meno nella vita. In qualsiasi forma io decida di praticare questa ricerca, che sia eh, frequentando le meditazioni, che sia facendo esercizi in solitaria, che sia viaggiando, che sia tenendo un diario, leggendo, creando, offruendo arte o in mille altri modi. Questo ponte però non è di semplice percorrenza e non è neanche breve, quindi devo avere un solido richiamo, una solida motivazione, deve interessarmi. Se aspetto che eh, mi piovano addosso cose semplici una in fila all'altra per arrivare a fare questo percorso, a volte accadrà, a volte poi le cose semplici diventano difficili. E allora è comodo dire, la vita mi sta dicendo di non andare da questa parte. No, io mi sto dicendo di non andare da questa parte perché ora è troppo in salita, perché ora di qui non voglio passare, voglio cercare un altro percorso. Me lo dice la vita. La vita non si occupa di quello che io devo o non devo fare la vita dispone uno scenario tanti possibili percorsi, la vita crea infiniti passaggi che collegano la notte al giorno, l'incarnazione allo spirito se vogliamo dirla con queste carte, da che parte andare, come tracciare questa via e però è una mia responsabilità. Quindi quando dico la vita forse mi sta dicendo che di qui non è la strada giusta per me, è un'emerita stronzata, tanto per dirla in francese. Mi sto dicendo io che ora quella strada non mi va di percorrerla, e va benissimo, però è molto diverso dal dire me lo sta dicendo la vita o lo sto dicendo io. Nella giornata di oggi può darsi che incontri piccole e grandi prove, persone che mi diranno cose gradevoli, persone che mi romperanno le scatole, attività che mi va di svolgere, attività che avrei anche lasciato da parte. La cosa che mi devo sempre tenere conto però è che il percorso della giornata di oggi lo traccio io, non solo nelle scelte epocali, in tutte le piccole scelte della giornata oggi è un giorno che vale come un altro come un anno intero come una vita intera per andare dal giorno alla notte e dalla notte al giorno per andare dallo spirito alla materia e dalla materia allo spirito non è che oggi perché non ho in programma niente di speciale allora non è un giorno che conta non è un giorno che mi darà questa possibilità se io voglio, la vita ha già predisposto tutto oggi perché io possa, consapevolmente, tracciare questa strada che porta, come un ponte magico, da una dimensione all'altra dalla consapevolezza, dalla percezione del mio spirito alla presenza nel mio corpo, nelle cose concrete che mi accadono oggi, nell'incarnazione il punto è che deve essere una giornata di serie A, non perché oggi, vabbè oggi vado a lavorare, vabbè oggi sono in ferie, vabbè oggi devo portare giù il cane, è una giornata di serie B, C, D, Z, se io decido che oggi è una giornata di prima classe, eh, lo diventa, la vita me le offre tutte le opportunità, però lo decido io l'intento iniziale, l'atteggiamento, l'angolazione iniziale con cui entro in questa giornata la decido io. Se avvio questa giornata dicendo vabbè oggi niente di particolare, oggi non accade niente di interessante, non accadrà niente di interessante o meglio accadranno cose interessantissime ma a me sembreranno molto banali. È un po' quello che si diceva anche con la carta di ieri, non lo so quello che mi aspetta, non lo posso sapere, posso sapere però con che atteggiamento. Entro nell'anno nuovo, nella giornata nuova, nel minuto nuovo. Sono due mondi questi che stanno tanto tanto distanti uno dall'altro. Se noi guardiamo queste due carte possono rappresentare lo yin e lo yang. Il bianco e il nero, il giorno e la notte. Sono proprio due atmosfere, due insiemi di colori, di situazioni complementari, opposte. Se non faccio niente dondolerò tra uno e l'altro senza capire bene da che parte mi trovo. Posso però attivarmi, Posso avere l'atteggiamento di dire oggi è un giorno di prima classe, oggi si toccano i miei opposti, parlano tra di loro e la vita mi offrirà un'infinità di percorsi dove non la vita ma io sceglierò quale prendere e quale non.